Prigionieri per una notte o qualche ora a Knosso, la tua curiosità spinge la mente a farsi avanti attraverso sentieri tortuosi fatti di immagini non sempre reali. È il tuo labirinto dove il mistero attira il girovagare, una destinazione dove perdersi e ritrovarsi sarà un gioco senza fine. Icaro vi ha lasciato in eredità le sue ali, non per volare via, ma per trasportarvi in un mondo fantastico e misterioso.